Una delle cose che stiamo portando avanti qui sul canale è quello di realizzare recensioni di scarpe, di tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Oggi sono orgoglioso di dire che per la prima volta parliamo di un marchio italiano eh, di Adora che da qualche tempo si è lanciata, anche se ovviamente era presente sul mercato italiano da parecchi anni, si è lanciata sul mercato internazionale con l'obiettivo di realizzare scarpe veloci adatte al podista amatore, non necessariamente voluto, qualche giorno fa con Andrea Soffientini abbiamo realizzato la recensione delle Diadora Mythos Volo di cui è uscito il secondo modello proprio qualche giorno fa questa scarpa è stata acquistata con i coffi si tratta di una scarpa di 295 grammi drop 11, 30 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede una scarpa abbastanza classica con un intersuola in eva utilizza la tecnologia Blue Shield che consente se volete ammortizzazione sicuramente non da cuscino ma al tempo stesso molto reattiva e stabile. Ho chiesto ad Andrea qualche giorno fa qui dal mio giardino di casa cosa ne pensa e lui ci ha raccontato il comportamento nella corsa, le caratteristiche di questa scarpa. Se siete interessati all'acquisto metto qui sotto il link per poterla acquistare. È una scarpa fondamentalmente di Qualche anno fa, dal punto di vista del design e della costruzione, vale però la pena provare una scarpa italiana. Voi nel frattempo, Stay Strong, Keep Running, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Ciao Andrea! Oggi recensiamo per la prima volta un paio di scarpe di Adora, le Mythos Volo. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, intanto stavo tirando fuori il, il plantarino estraibile Ortolite. Ma <ride> eh, diciamo che sono un po' perplesso da, da quello che dice Diadora di questa scarpa, la vendono come scarpa da gara e da allenamento veloce, ma secondo me è una scarpa da lento fatta e finita. Scarpa super classica, c'è tanta ciccia, relativamente relativamente leggera per tutta la ciccia che c'è addosso. Dovrebbe essere sui trezzi di scarpa, quindi eh, ti dico, è... ormai quanto è? 5-6 anni che non vediamo più scarpe sopra i 300 grammi, eh, quindi boh, un po' un tuffo nel passato e se guardi la, la scarpa in sé, sembra sì una scarpa di 6-7 anni fa. Secondo te Andrea, per chi sono adatte queste scarpe? Contando che non è una scarpa da, da, da lavori e da gare, eh, direi che è una scarpa per tutti gli atleti che vanno sotto gli 80 kg, diciamo. Quindi eh, atleti da, da 60 kg agli 80 kg le possono usare tranquillamente. Magari gli atleti da, da 60 kg le possono usare per le corse più lunghe o per le corse di recupero invece gli atleti da 80 kg le possono usare per le corse più brevi. Per quale distanze le utilizzeresti? ma eh, fondamentalmente le utilizzerei per tutte le distanze fino ai lunghi lenti diciamo che i lunghi qualificati invece non le utilizzerei perché dopo diventano relativamente pesanti invece a livello di ritmi eh, so che comunque è una scarpa abbastanza reattiva perché eh, l'intersuola tra virgolette è abbastanza ammortizzata ma al tempo stesso permette di spingere, cosa ne pensi? Eh, L'impostazione della scarpa, ti dico, l'ho provata e non è così troppo veloce, come si dice. Non la sento una scarpa da, da allenamenti veloci. Ti dico, se ci vuoi fare un lento svelto, secondo me ti riesci tranquillamente, eh, però cioè, guarda davvero una scarpa abbastanza pesante farci delle corse lunghe svelte o comunque svelte dopo risultano abbastanza stancanti invece Andrea sono rimasto comunque sorpreso dalla tomaia che è particolarmente strana soprattutto sulla parte laterale cosa ne pensi intanto guarda, guarda qua la, la zona della, della conchiglia è una conchiglia bella spessa bella dura non, non si piega eh, la tomaia sembra mh, ti ricordi le vecchie Adios 1 che avevano quella finta pelle? Terranina, ecco. no? E si chiamava. Eh. Eh, comunque sì, hanno, hanno, vagame, hanno vagamente quel ricordo, hanno dei, delle parti riflettenti che non, non sono mai male per le corse d'inverno, al buio, e anche in avampiede c'è questa parte qua che eh, tanti atleti hanno quel grosso problema di bucare le scarpe dove c'è la luce, invece qua è praticamente impossibile. Per il resto, è una tomaia in mesh eh, eh, classica. Invece di dire, resti stesso numero, questo è il tuo numero 27 e mezzo US 9, oppure mezzo numero in più? Allora, me la riprovo per certezza, ma sì, confermo, non ho, non ho mai avuto problemi con le corse che ho fatto e devo dire che lo stesso numero va benissimo. Sono, sono abbondanti in avampiede, ma rimangono abbastanza salde, quindi direi stesso numero. A livello di battistrada, che sensazione hai avuto, soprattutto sul, uh, cam sui cambi di direzione e in pista bianca, come l'hai vista? Battistrada è buono diciamo nulla da segnalare ci sono delle zigrenature più piccole e zigrenature più grandi non mi si sono mai incastrati i sassi quindi direi bene c'è qua una zona abbastanza strana che non ho capito cosa serve eh, sembra. Dentro sembrano dei lego, è eh, plastica e non, non ho capito se serve per, uh, per tenere il piede in, uh, in posizione, senza. cioè, se, per tenerlo più stabile, boh, non ho capito. Questo ho solamente paura che con un sasso preso in quella, in quella zona lì si possa spaccare perché è plastica dura. Invece a livello di intersuola come, come l'hai sentita e soprattutto per chi dovesse appoggiare di tallone pensi che sia comunque molto ammortizzato oppure nella norma? Intersuola risulta leggera perché comunque è cioè morbida non so come spiegar, ce n'è tanta tanta e ti, ti tiene il piede ammortizzato e per tutto quel cuscino che c'è ti aspetteresti che pesi ancora di più e invece dopo alla fine al piede risulta relativamente leggera. Per chi corre di tallone secondo me è perfetta perché c'è tanta tanta ciccia, tanta protezione e conta che c'è anche questo supporto mediale che, che dà una grossa mano ai pronatori. In effetti a livello di stabilità come l'hai vista mi sembra una scarpa molto stabile anche proprio legato non soltanto a questo supporto, ma anche all'intersuola stessa. Sì, guarda, ti dico, questa zona qua, questo centimetro che sale, sembra intersuola, invece no, è solamente una, una specie di conchiglia laterale che fa una specie di guide rail, credo, e, e niente, quindi risulta molto stabile. Poi conta con questa conchiglia uh, bella dura, la zona qua che è abbastanza larga anche nel, nel mesopiede la fa sembrare quelle scarpe americane che non hanno bisogno di, di controllo della, della pronazione dal tuo punto di vista qual è secondo te la durata di questa scarpa soprattutto sapendo che è pensata per podisti amatori sopra i 75 kg quindi cosa cosa ne dici? ma diciamo che la scarpa durerà abbastanza eh, sotto i 75 kg gli atleti la potranno usare per i soliti 800 km tranquillamente Sopra, sopra gli 80 kg secondo me sopra i 75 kg la, la possiamo usare per quelle corse dicevo prima brevi non per troppi chilometri perché comunque è una, una schiuma eh, che, che secondo me andrà a degradarsi presto cioè presto 600 km per chi pesa sopra i 75 kg secondo me poi bisogna, bisogna sempre vedere un pochino Contando che le corse saranno brevi secondo me dureranno su quella su quei chilometraggi lì Invece ultima domanda dal tuo punto di vista quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma un pregio sicuramente è una scarpa italiana e quindi bisogna spingere un po' il brand la conchiglia che è abbastanza dura anzi molto dura la scarpa che è da, da 300 grammi è molto protettiva la scarpa è molto pesante ma alla fine per fare i lenti risulta una buona scarpa protettiva e se c'è voglia di spingere un pochino di più puoi farlo lato negativo è che viene venduta come scarpa da gara o allenamenti eh, forti, ma secondo me no. Diciamo che fa il suo ottimo lavoro nei lenti, non, non per quello che è stata concepita. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni testeremo ulteriori scarpe e faremo altre recensioni. Spero di vederti presto, buone gare ciao alla prossima. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.